Bentornati nella seconda parte della puntata! Che bello Giada quando siamo sul tappetone perché è arrivato il momento di giocare! Cosa ne dici di giocare con i personaggi da 8 cm? Penso che sia un'ottima idea, anche perché oggi abbiamo un nuovo ospite sì. in studio! Abbiamo Avok, Vai, scartiamolo! Oh che bello, lo apro io! Vai! Lui è un gormita del Popolo della Roccia! Abbiamo il gormita, quindi abbiamo Avok e abbiamo un dischetto! Ti ricordi Giada? Il token giustamente che va inserito all'interno del bracciale. Vai, proviamolo subito. Inseriamo il token. Sì. Fatta che accendo il bracciale. In teoria dovrebbe dire il nome. Sentiamo. Sì, dice 19. il nome Ok, siamo pronti per la battaglia Allora Ma io... aspetta, io un attimo lo stavo guardando prima sì. Ma che cos'ha al posto della mano? Beh, questo ragazzi è un pugno che ho dato Con questo lui riesce a distruggere un'intera montagna con un colpo solo Ma allora è davvero fortissimo Vai, iniziamo la battaglia Dai, io ti voglio sfidare con Zephyr Facciamo una battaglia diversa? Uh, sì? Tipo? Una, una sfida di ballo oh, Sì, mi piace Dai, va bene. <ride> Sei pronta? Aspetta allora, che mi creo il pubblico Me lo metto anche io qua Tutto il mio esatto, pubblico Esatto, anche il mio pubblico No, aspetta, che rubi qua Troppa È gente fu... No, deve essere pari Va bene Ok, vai Sei pronta? Sì con la Guarda, il mio fa le pilota Anche il mio, guarda eh, Vole caprennare il tuo Vai, io sono pronto per la sfida Allora, Sei ci prongo? siamo riscaldati abbastanza Pronta? Tre 2 uno Vediamo chi vince Via! Vai! <ride> Nella prima parte della puntata vi avevamo anticipato qualcosa riguardante il riciclo e anche su come risolvere i problemi del nostro pianeta. Giustissimo. E vogliamo ricordarvi anche che il 22 aprile c'è stata la Giornata Mondiale della Terra. Tutti i cittadini si sono riuniti e hanno eh, promosso la sua salvaguardia. Per esempio, i gruppi di ecologisti si ritrovano in questa, in questa giornata per capire quali sono le problematiche relative al nostro pianeta, come per esempio l'inquinamento dell'aria, dell dell'acqua, della terra e la scomparsa di alcune specie di animali e di piante, ad esempio. E praticamente Praticamente stanno cercando delle soluzioni per risolvere tutto l'inquinamento causato dall'uomo. Per esempio queste soluzioni possono essere intanto il riciclo di materiali e anche il fatto di, di... il divieto di utilizzare dei prodotti chimici per il nostro ambiente. È giustissimo, però adesso vogliamo segnalarvi una challenge che a noi è piaciuta tantissimo. Si chiama Trash Tag Challenge, praticamente consiste nel fotografare un luogo eh, sì, tutto sporco, pieno di inquinamento di esatto. e poi ripostare lo stesso ambiente però tutto bello pulito. Esatto, come, come le foto che state vedendo ora. Ma sai a me cosa ha colpito tantissimo? Una storia in particolare di questa ragazzina di 13 anni eh, che è una studentessa Lei si alza la mattina, prima di andare a scuola si alza un'ora prima e fa Da casa a scuola con la bicicletta, però nel tragitto raccoglie i rifiuti che trova e poi li va, li va a buttare. Beh, questa è davvero una cosa bellissima. Ragazzi, se noi facessimo la stessa identica cosa tutti i giorni, eh, il mondo sarebbe praticamente migliore. Esatto, per esempio, bambini, anche voi nel vostro piccolo, quando eh, scartate la, una caramella o un cioccolatino, eh, mi raccomando, buttate la carta nell'apposito contenitore. Giusto. Esatto, nell Vai Johnny, vai Johnny, vai Johnny, vai Johnny, vai Jonny. Che cosa stai facendo? Mica sei Edo. Lo so che non sono Edo, però so che posso vincere perché lui ha usato la stessa tecnica. Quindi Ma io non ci credo, guarda. Io vincerò questa volta, lo sento. Vediamo. Pronto? Pronto, come sempre. Allora, chi hai trovato? Oh. Io ho trovato Avok. Io ho trovato Lord Helios. Sotto il piede ho il numero 6 Io ho il numero 5 mm. Nella carta che numero hai? Tu Io ho il numero 7 Io ho il numero 9 Ragazzi ho vinto no, ma, okay. è, ma, ma è normale la tecnica di Edo ragazzi Non è giusto Sì che è giusto Vai, no. Gianni, vai Gianni No senti vai. allora guarda Dato che hai vinto sì. io adesso ti sfido un gioco dove sicuramente vincerò io Sei pronto? Come vuoi Andiamo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 E quindi va buttata nella plastica. Basta, finito. L Abbiamo, L abbiamo finito. ripulito tutto, bravo. Visto, è stato divertente, vero? Sì. Ora è arrivato il momento del disegno gormitico! Questa volta vi chiediamo di disegnare Avoc. Non dimenticatevi di disegnare il suo super pugno. Puglio chiodato, giusto? Giustissimo. Allora, vi basterà mandare una semplice foto a giochipreziosi.it, poi noi la stamperemo e la mostreremo. Tutto. Ora vi facciamo vedere velocemente tutti i disegni che ci sono arrivati. eccoci giunti al momento di annunciare il fortunato vincitore del giveaway vai, si sì, non vedo l'ora the winnery! Is... il vincitore è eh? oh Dreina Carreno, ti invitiamo a scrivere a info per avere tutte le informazioni necessarie per ricevere il tuo super premio. Io non smetterò mai di dirvelo, quindi siete stati attenti alla parte 1 e alla parte 2 di questo episodio, perché vi ricordo che a fine video trovate la domanda quiz finale. Quindi rispondete in modo corretto, così potrete vincere anche voi il fantastico gormitico giveaway di oggi. Ma adesso passiamo ai saluti e a rispondere alle vostre domande. Giusto, vai, salutiamo. Iniziamo con Francesco. Salutiamo Francesco, Giuseppe Alvaro. Giuseppe Marrano. Come giocare con Demis? Guagniam69. Gabriel. Lolo Grazie. Luca. Vittorio Antonio Sarto. E ehm, spero di leggerlo bene. Pradip Pauwera. Può essere. <ride> Mandiamo saluto a tutti quanti. Ciao! Rispondiamo alle domande. Iniziamo con le domande. Ida Zollo ci Vai. chiede: Dove si trova il vostro studio? Il nostro studio si trova in provincia di Milano. Poi Mario Rossi ci chiede: Vorrei farvi una domanda. Con che criterio vengono scelti i bambini che fanno da ospiti al vostro programma? Vorrei tanto essere un papabile concorrente, ma non so se ho quel che ci vuole per essere l'assistente di due giganti del giocattolo come Johnny e Giada. Fatemi sapere nella prossima puntata, per favore! Allora, Intanto, grazie! grazie per i giganti, per, per, esatto, lì giganti, grazie! Allora, però, eh, noi siamo noi a scegliere gli ospiti e la produzione. Sì. Però se volete potete scrivere a giochipreziosi.it una letterina per i motivi per i quali noi dovremo prendervi. Esatto, perché dobbiamo scegliere voi, quindi mi raccomando, magari ci ritroviamo qua in studio, insieme. Poi, poi eh, Gibanyam 69 ci chiede, quale gormita vi piace? No, Lord, gormita. Allora, a me piacciono tutti i gormiti, però se devo scegliere eh, direi Zephyr. Io sceglierei Koga. Bene, poi Davide Maci, ultima, dom ultima domanda, ci chiede, mi potreste spiegare bene come posso ritirare il premio? Allora, eh, ti basta scrivere a info chioccio, e lì riceverai tutte le informazioni necessarie per riceverlo. Bene, siamo giunti alla fine di questo episodio, quindi mi raccomando, cosa devono fare i nostri amici Giada? Devono... Devono... Spoliciare, spoliciare! Mettere tantissimi commenti qui sotto e condividere il video. E soprattutto continuare a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Quindi mi raccomando iscrivetevi. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao! ciao. HOO! <laughs>